Si è eh, decisamente alterato, alterato al punto di prendere una spada di legno che ha dato in testa, proprio ha colpito in testa, alla sorella più piccola ripetutamente. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video true crime Allora vi preannuncio che oggi non avevo molto tempo, è domenica mattina e non ho messo tutte le luci Quindi mi vedrete un po' con la luce un po' più naturale, spero che non vi dia fastidio Spero anche che l'audio sia riuscito a impostarlo bene perché ogni tanto metto il microfono un po' nella posizione sbagliata E, e mi dispiace se non si sente magari bene come si potrebbe sentire in ogni caso, eh, non vorrei perdermi troppo in premesse e comunque vi vorrei sempre ringraziare per vedere questi video e lasciarmi tantissimi commenti. Eh, devo dire che negli ultimi due video non sono riuscito a rispondere a tutti, però recupererò tutti i commenti che mi avete fatto, li ho già letti e vedrò di rispondervi perché finché si riesce, insomma, mi piace sempre avere uno scambio di opinioni con voi. Le informazioni prese in questo video sono prese da alcuni video fatti in lingua giapponese, Alcuni post e articoli che ho letto che vi metterò in descrizione, oltre al eh, video di eh, Claudia, Rome to Tokyo One Way, che vi consiglio di andarvelo a vedere. C ha una playlist con un sacco di casi legati al Giappone, molti dei quali ho trattato anche io, e lo fa con molta professionalità e uno stile molto diverso dal mio, quindi potrebbero piacervi anche i suoi video il caso di oggi è dell'assassinio di Azumi Muto, una ragazza di soli 20 anni. Questo fatto è avvenuto il 30 dicembre del 2006. È avvenuto in questa famiglia, appunto la famiglia Muto, che è una famiglia molto ricca in Giappone, insomma è, diciamo molto benestante, che... Uh, possiede molteplici proprietà e entrambi i genitori avevano hanno tuttora anzi una attività dentistica e questa attività è stata tra l'altro iniziata precedentemente dai loro nonni quindi diciamo che è un business familiare che va avanti da generazioni tant'è che anche il fratello maggiore di questa Zumi eh, faceva appunto il dentista la famiglia era composta dai due genitori dal primo genito che faceva il dentista da un fratello di 21 anni di nome yuki e dall'ultima arrivata che era anche l'ultima ragazza appunto di nome azumi Cosa è successo? Che una giornata come tante, verso la fine dell'anno, giusto prima dello Oshogatsu, che sarebbe proprio l'inizio del nuovo anno, mentre i genitori e il fratello più grande stavano tornando a casa, il secondo genito, appunto Yuki, il ventunenne, era solo in casa con la sua sorella più piccola, appunto, ventenne Azumi. E stavano facendo delle discussioni così un po' per fare nulla di eclatante finché a un certo punto la sorella Azumi dice al fratello maggiore tu non hai sogni, tu non hai ambizioni e questo perché? perché mentre Azumi aveva già eh, il sogno di fare la modella era un'aspirante modella attrice aveva già studiato appunto per realizzare questo sogno e in quel momento stava frequentando una Semongacco ovvero una scuola professionale e appunto si stava preparando per questa sua carriera il fratello di un anno in più invece aveva particolari difficoltà a entrare in una buona università a cercare appunto la sua strada a differenza del fratello appunto primogenito quello 23enne che già stava per concludere i suoi studi e già lavorava comunque in parte anche nello studio dentistico dei genitori quindi immaginatevi crescere comunque in una famiglia dove tutti hanno avuto successo cioè dei genitori estremamente persone di successo questo business familiare che veniva portato avanti di generazione in generazione e questo figlio eh, yuki che invece non riusciva eh, nemmeno a superare l'esame per entrare in quella facoltà appunto per studiare per diventare dentista tra l'altro lui aveva già fallito questo esame una o due volte e per questo motivo in quel momento stava frequentando una, una di quelle scuole diciamo di transizione che Spesso si frequenta quando eh, appunto non si riesce a passare l'esame, in cui in queste scuole tendenzialmente si studiano materie simili a quelle che poi andrai a studiare nell'università vera e propria e rimani in questa scuola come per prepararti poi alla vita universitaria. Però potete capire come la sua posizione era piuttosto precaria dal momento che se non avesse superato questo esame non poteva accedere all'università che gli avrebbe permesso poi di entrare anche ehm, a lavorare come dentista come molto probabilmente i suoi genitori si aspettavano da lui e come appunto il fratello già stava facendo sentendosi dire comunque le parole queste parole di Azumi appunto eh, tu non hai sogni, tu non hai ambizioni probabilmente anche sulla base delle pressioni che probabilmente poteva subire dalla sua famiglia si è eh, decisamente alterato alterato al punto di prendere una spada di legno che ha dato in testa proprio ha colpito in testa la sorella più piccola ripetutamente dopodiché ha preso un asciugamano e ha tentato di strangolarla con questo infine l'ha portata fino nella vasca da bagno dove ha finito per affogarla dopo che aveva fatto fuori la sorella il ragazzo tra l'altro va a prendere una sega e un coltello e cerca di smembrarne il corpo qui poi adesso ci sono delle notizie piuttosto discordanti anche Claudia ha avuto difficoltà a trovarle e reperirle in ogni caso c'è chi dice che il corpo sia stato smembrato in 10 parti e altri dicono in 15 i vari pezzi poi sono stati messi in dei sacchetti neri semitrasparenti tipo quelli dell'immondizia probabilmente erano proprio quelli dell'immondizia e tra l'altro qua c'è anche un dettaglio piuttosto macabro che sembra che eh, appunto Yuki abbia anche asportato eh, i seni e le parti intime appunto eh, per evitare che magari la polizia potesse risalire alla sorella asportando appunto queste eh, parti del corpo lui ipotizzava che non avrebbero potuto identificare se il corpo si trattasse di un uomo o di una donna questi sacchetti sembra che poi sia andato a nasconderli nella sua stanza, la sua stanza era al suo piano, infatti la stanza di questa famiglia muto era su tre piani e tuttavia c'è anche il dettaglio che dice che invece le parti del seno e dei genitali le ha uh, tritturate nel tritatutto in ogni caso questa è una fonte che non è mai stata confermata. Il 31 di dicembre, poi il giorno successivo, il figlio Yuki parte per un campo studio organizzato dalla sua scuola quella che stava frequentando prima di partire dice però alla famiglia che un suo amico gli aveva regalato un pesce cane che purtroppo era morto quindi se 60 dovessero sentire degli strani odori provenire dalla sua stanza di non preoccuparsi e di non entrare lo stesso giorno appunto la sera Partono anche poi i genitori e il fratello maggiore, loro però andranno a stare per lo shogatsu appunto per le festività di capodanno dalla nonna della madre nella città di Fukushima. E la famiglia poi ritornerà a casa il 3 di gennaio. Durante questa giornata la madre entrerà nella stanza del figlio Yuki e scoprirà questi sacchetti che contenevano all'interno purtroppo il corpo della loro figlia alle 22.30 di quel giorno il padre si presenterà alla stazione di polizia per l'esattezza al commissariato di Yoyogi e praticamente sembra che la madre abbia trovato il corpo appunto fatto a pezzi della figlia alle 9 e il padre si sia recato poi al commissariato alle 10.30 qua ho trovato anche su internet persone che chiedevano come mai ci è voluto tutto questo tempo per andare al commissariato e voi immaginatevi comunque la situazione del genere voi ritrovate vostra figlia in questi sacchetti immagino che la notizia sia stata particolarmente scioccante e quindi ci sia voluto un po' per poterla digerire e potersi recare alla stazione di polizia almeno questa è l'ipotesi e la spiegazione che mi sono dato io se avete delle opinioni diverse vi invito a fare dei commenti qui sotto inoltre sembra già che in quel momento avevano potuto sospettare che si poteva trattare dell'opera del fratello minore appunto di yuki il loro figlio immaginatevi lo shock non solo fate questa scoperta di vostra figlia ma in più iniziate anche a dubitare di quello che vi ha detto vostro figlio perché Probabilmente si ricordavano che gli avevano detto quel discorso del pesce cane, e dell'odore, quindi diciamo che la situazione non era proprio a favore di questo Yuki e molto probabilmente era stato proprio lui l'artefice di questo crimine. Il 4 di gennaio arresteranno Yuki con l'accusa di aver appunto smembrato il corpo della sorella e il 15 a questa accusa si aggiungerà anche quella di averla fatta fuori proprio lui. Sono sicuro che in questo momento molti di voi si staranno chiedendo ma com'è possibile che in un periodo comunque di festività, si sa, il capodanno in Giappone è un po' come il nostro Natale quindi si passa in famiglia, com'è che i genitori non hanno visto la loro figlia, comunque minore, che... A 20 anni siete appena diventati maggiorenni in Giappone, cioè non l'avete vista al 30, non l'avete vista al 31, siete partiti per Fukushima tre giorni e non l'avete trovata, com'è possibile che nessuno si sia chiesto dove fosse questa ragazza? Il che è una cosa lecita appunto da pensare, ma la motivazione è proprio il carattere della stessa Azumi, sembra infatti che non fosse troppo insolito per lei scappare di casa e non tornare per alcuni giorni, quindi il fatto che se ne fosse andata probabilmente non l'hanno vista come qualcosa di troppo strana era una ragazza dal temperamento estremamente ribelle e soprattutto lei lavorando anche come aspirante attrice spesso le capitava di fare dei lavori all'ultimo minuto e quindi magari non avvisava i genitori che quel giorno stava lavorando quindi probabilmente questo è il motivo per cui non si è recata a Fukushima quel giorno. Inoltre lei aveva ricevuto di recente oltre a una parte teatro anche dei ruoli in alcuni film, alcuni film che però non vengono prodotti in sala ma vengono diciamo filmati e mandati direttamente per una produzione DVD e in particolare lei stava lavorando anche al riadattamento di un film tratto da un manga chiamato Cream Lemon e questo manga dovete sapere che è uno di quelli un po' hentai e sono praticamente una collana di vari episodi serie che cambiano un pochino eh, di genere se volete alcuni sono più sci-fi altri sono più horror, però che vedono come protagonista sempre la medesima ragazza il tema centrale è sostanzialmente l'incesto e praticamente c'è questo fratello più grande che ha questi rapporti con la sorellastra più piccola Azumi in ogni caso in questi film non aveva il ruolo della protagonista anzi era più un ruolo marginale, quasi una comparsa tuttavia questo è stato sufficiente per i giornali, sapete come sono i media per subito poter fare delle speculazioni su questa storia hanno ipotizzato che magari tra eh, il fratello maggiore e questa sorella minore ci fosse una specie di rapporto piuttosto morboso e che tra i due ci fosse una relazione simile a quella dei film per i quali lei stava lavorando e soprattutto per un dettaglio un dettaglio che ancora non vi ho condiviso che quando il fratello è partito per questo campo scolastico sapete il 31 di dicembre ha preso gli slip della sorella e se li ha infilati nella borsa questo diciamo che è, effettivamente è un dettaglio piuttosto strano e a quanto allucinante però immaginatevi voi avete appena fatto fuori la vostra sorella, l'avete appena smembrata, prendete i suoi slip, quelli che stava indossando quel giorno e ve li mettete in borsa. Effettivamente questo è piuttosto strano, soprattutto aggiungendo anche il fatto che eh, alcuni amici appunto di questa Zumi hanno detto che parlando con lei, lei spesso si riferiva al suo fratello Yuki come un ragazzo piuttosto strano, un ragazzo hen e che spesso la spiava tra l'altro. Il processo inizierà il maggio del 2008. Durante questo processo e eh, tutte queste voci appunto eh, di questi amici verranno scartate e Yuki inoltre dirà Um, parlando della sorella che era una ragazza ingrata e che portava vergogna alla loro famiglia Tra le altre cose i genitori rilasceranno anche una lettera E in questa lettera che ha ricevuto diverse critiche È come se i genitori avessero cercato in qualche modo di coprire il loro secondo figlio E fare anche un po' di shaming se vogliamo usare un termine così uh, Per quanto riguarda la sorella minore dicendo che forse era stata anche la sorella minore a provocarlo Che era una ragazza problematica e che forse questo è stato il motivo che lo ha portato ad agire in questo modo e è come se questi genitori avessero criticato questa ragazza che tra l'altro ha finito per pagare proprio con la sua vita questo come potrete immaginare ha sollevato un'indignazione generale e a molte persone non è assolutamente piaciuto Addirittura i genitori saranno anche testimoni della difesa. Durante il processo avvenuto nella corte distrettuale di Tokyo, la pubblica accusa dirà che il fratello era nel pieno delle sue facoltà mentali e che quindi il fratello appunto Yuki avrà la piena responsabilità per aver fatto fuori la sorella e per poi aver tentato di disfarsi del suo cadavere e come pena viene chiesta 17 anni di carcere la difesa invece da canto suo dice che quando l'ha fatta fuori era nel pieno delle sue facoltà mentali tuttavia per quanto riguarda il dipendio di cadavere dice che il ragazzo ha avuto un episodio di dissociazione mentale nel senso che quando il ragazzo ha fatto fuori la sua sorella e se ne è reso conto aveva il cervello comunque in pieno stato di confusione e quindi ha fatto quello che ha fatto senza però ragionare e quindi la difesa chiede solamente 7 anni alla fine la corte distrittuale di Tokyo condannerà questo ragazzo a 12 anni di prigione a questo punto il suo avvocato farà poi appello alla corte suprema di Tokyo nel anno 2009 che riesaminerà poi il tutto ma non accoglierà l'istanza della difesa ma anzi confermerà la sentenza che era stata precedentemente emessa dalla corte distrettuale e durante questo processo la polizia è stata molto criticata perché ci sono state una serie di prove che di fatto non erano più presenti durante il processo vero e proprio ad esempio la sega, la spada di legno che erano state poi pulite da Yuki e poi riposte erano come sparite e sembra che la polizia le avesse queste prove sarebbero state comunque utili in fase di processo anche per poter assicurare una condanna Yuki dovrebbe uscire dal carcere a un'età di 30-34 anni quindi capite ancora giovanissimo e dal momento che adesso da questo caso sono giusti passati 12 anni a breve dovrebbe uscire se non è già uscito ho cercato su varie fonti non sono riuscito a scoprire se sia ancora in carcere o meno ma in ogni caso 12 anni sono passati da questo caso quindi molto probabilmente in questo momento è un uomo libero i genitori continuano a portare avanti le loro cliniche dentistiche, anche il fratello continua a lavorare come dentista e questo è tutto per quanto riguarda questo caso. Questo era un caso un pochino meno famoso, però spero davvero che abbia suscitato il vostro interesse e vi ringrazio davvero per aver scelto di vedere questo video. Tratterò successivamente di altri casi simili a questo, cercando un pochino di andare a vedere che cosa spinge un familiare a... Alterarsi a tal punto da scegliere di far fuori la sorella io veramente mi sono abbastanza indignato per quanto riguarda questo caso del fatto di come i genitori di questo ragazzo abbiano cercato in qualche modo di tutelarlo e difenderlo eh, e anzi creando shaming per quanto riguarda la vittima che secondo me per quanto sia una ragazza ribelle che magari non portava magari onore alla famiglia nelle loro menti perché magari appunto faceva questi film che potevano essere opinionabili o perché magari faceva una carriera che era molto diversa rispetto a quella che i genitori avevano scelto magari per i loro figli, questo business portato avanti di generazione in generazione magari è stato quello, tuttavia... Lo vediamo spesso in molti casi in Giappone comunque quello di cercare di difendere i propri figli, l'abbiamo visto già in alcuni casi precedenti e inoltre anche queste sentenze così limitate perché secondo me 12 anni sono veramente pochi se si tratta di un omicidio non so se sono abbastanza per potervi eh, diciamo riabilitare però giudicate voi, voi cosa ne pensate di questo caso, sono davvero curioso di sentire la vostra opinione e spero di vedervi al prossimo video, un saluto da Seba Bye. Bye.